Ciao a tutti Colors Benvenuti in questo nuovo video Per un miracolo Di qualsiasi divinità, Poi crediate Sto riuscendo a portarvi Un piccolo contenuto Anche questa settimana Certo E' una cosa che volevo portare Da tempo Poi visto che continuo a dirlo, non mi date suggerimenti me la porto oggi sulle prossime idee non ne ho la benché minima idea prima di cominciare il video voglio ricordarvi che se non siete iscritti e volete iscrivervi io vi ringrazierò e se lascerete un like a questo video soprattutto all'inizio del video questo sarà indicizzato un pochettino meglio come avrete detto dal titolo che non so ancora nemmeno quale sarà quest'oggi voglio parlarvi delle regine della psicologia criminale secondo me attraverso i miei canali di true crime preferiti vi dirò come mi vengono alla mente eh, senza un ordine prestabilito poiché eh, ognuno ha il suo stile ho scelto di escludere quelli che pubblicano una volta ogni morte de barba come si suol dire il primo è anche il primo che mi ha fatto appassionare al true crime ed è eh, l'occhio creepy di youtube, ex occhio critico di youtube che siccome gli youtubers sono noiosi fanno sempre le stesse cose molto spesso parlo di quelli con grandi numeri ha deciso di convertire il proprio canale in un canale true crime eh, è caratterizzato da uno stile molto semplice ma non per questo meno accurato eh, ed, è, ed è curato, scusate il gioco di parole, da Silvio una ragazza che se non è dovrebbe abitare nel Novarese eh, piemontese del 1993 e basta non so cosa dirvi è Silvia con il suo stile poi abbiamo Elisa che gestisce un canale denominato Elisa True Cry che ha eh, quel bellissimo accento torinasa che ha conservato nonostante abiti in Cina da non so bene quanto insieme a suo marito e che ha anche un secondo canale che spero le farà piacere se io eh, nomino e pubblicizzo che si chiama come il suo nome e cognome eh, Elisa De Marco dove invece parla della sua vita in Cina praticamente tutto, tutto quello che non è Uh, true crime poi abbiamo uh, lo strano canale che aspetto del nome è un altro canale true crime gestito dalla veneta gisella uh, con, anche lei con il suo stile uh, molto particolare soprattutto il muretto e il suo marchio di fabbrica che lei ha dipinto e... Non dico altro, di quelle che ho nominato eh, è, la, è la youtuber che porta meno casi simili tra di loro. Però a volte anche lei si ritrova a raccontare casi analoghi a quelli che ho ascoltato da altri youtuber. Però io consiglio di guardarli sempre tutti perché non tutti trovano gli stessi particolari esperienza personale poi ci sono due ragazze che mh, tendono a portare un po' di più i casi italiani e sono Rosita del canale l'angolo del crimine e eh, Fio del canale la mela Avelenata, Fio. Eh, hanno la particolarità appunto di portare maggiormente più casi italiani rispetto alle altre persone che ho eh, nominato sempre con molta dovizia di particolari anche qui spesso si verificano delle ripetizioni di casi però io li ho guardati sempre tutti perché ho scoperto che eh, ciascuno mette i suoi particolari ovviamente eh, è scontato dire qualcosa che non ho detto all'inizio se siete particolarmente sensibili che non è un male ma una semplice caratteristica eh, purtroppo non potrete seguire il consiglio di guardare questi canali comunque eh, ricordatevi che insomma, la parte diciamo così positiva dei limiti di youtube comunque sia il linguaggio sia le foto devono essere molto cauti quindi volendo questi canali potrebbero essere alla po considerati alla portata di tutti eh, io non so cosa altro dire sono veramente carente di idee scusatemi in questo periodo eh, vi invito ancora una volta a suggerirmi altri video se ne aveste in mente Oppure anche video tag che potrete aver visto in giro eh, c'è il condizionatore acceso Fa troppo caldo ragazzi mm. Vi ricordo ancora una volta Se non siete iscritti iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdere i prossimi video Se volete Se avete delle idee o se vengo a me Ci vediamo alla prossima Altrimenti boh fatemi sapere voi cosa vorreste vedere io mi mando un bacio e ciao